qualcosa che cambierà la tua vita ma i miei silenzi non sono più preoccupanti dei tuoi non mi spiego in quanto attore perché mi devo sorprendere di fronte alla realizzazione di un copione tanto atteso quanto agognato sono confuso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 Decretato lo stop Tutto è sempre maledettamente come prima Un giorno si sbiadirà Toccherà alla seconda mano di bianco Detta seconda Che confusione Accogli l'attimo Vieni, non temere Non ti conosco Figurati, nessuno conosco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 di conoscerci e farsi conoscere da chi li appieda. Voglio parlare con quella che non sei. Sarò scatenato. Illusione domani. Quotidiana spinta nel burone della credenza che c'è sempre tempo per me. Vascelli.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 come funziona grazie ciao ciao